Siamo così fortunati perché stiamo vivendo attraverso due rivoluzioni. La prima è la rivoluzione dell'astrofisica multimessaggera. Per la prima volta nella storia riusciamo a osservare fenomeni cosmici non solo attraverso la luce che emettono le sorgenti cosmiche, ma anche attraverso altri messaggeri, come possono essere le onde gravitazionali o le particelle. La seconda rivoluzione è quella dello spazio 4.0 cosiddetto che significa che in questo momento lo spazio non è più accessibile solamente a grandi eh, compagnie, a grandi industrie, a grandi eh, agenzie come la NASA o l'ESA, ma è accessibile anche a, da parte di piccoli gruppi di ricerca, come per esempio il mio gruppo di ricerca. E Questo perché eh, si, è si è sviluppato un processo di miniaturizzazione per il quale è possibile costruire satelliti molto piccoli, i cosiddetti nanosatelliti che costano anche quindi eh, molto meno dei satelliti artificiali tradizionali e noi abbiamo messo insieme queste due cose. Hermes è un progetto che eh, è finalizzato all'osservazione dei cosiddetti gamma ray burst, queste gigantesche esplosioni cosmiche che seguono la coalescenza di due stelle di neutroni oppure il collasso di una stella di grande massa eh, sotto il proprio peso quando finisce il combustibile nucleare. Questi gamma-ray burst, come ho detto, sono dei flash di raggi X e gamma eh, molto intensi, il che significa che possono essere osservati anche da strumenti molto piccoli, che sono quelli che noi stiamo costruendo per essere ospitati in nanosatelliti. La Fondazione Bruno Kessler entra nella collaborazione Hermes perché c'è la necessità di raccogliere segnali di raggi gamma e di raggi X che vengono da, da questi fenomeni eh, cosmici. La Fondazione è, è da anni impegnata nello sviluppo di sensori, di sensori di radiazioni soprattutto per applicazioni della ricerca che poi arrivano anche su applicazioni del mercato e in questo caso quindi noi abbiamo sviluppato questo tipo di tecnologia adatta alla rilevelazione di, questo, di queste radiazioni. La collaborazione ha avuto luogo innanzitutto con l'INFN di Trieste con i quali abbiamo collaborato per fare la progettazione del, del, del sensore e la realizzazione è poi stata fatta nella Clean Room di FBK che vedete alle, alle mie spalle. Vedete una prima fase del filmato dove c'è una, una, qualche immagine che racconta, che fa vedere come vengono realizzati i sensori sulle fette di silicio. La fetta di silicio, il prodotto finale è qualcosa che assomiglia a questa, vedete, questa è la fetta di silicio e le strutture che vedete disegnate sono i dispositivi realizzati. Il lavoro di integrazione che in AFBK dobbiamo fare prevede anche aiutare il silicio a leggere questi segnali di raggi X e raggi gamma che vengono dallo spazio. I raggi X e i raggi gamma sono raggi ad alta energia. Fino a un certo intervallo il silicio è in grado di leggere questi segnali all'energia più alta non riesce più a leggerli, quindi in questo caso bisogna mettere qualche cosa che aiuti il silicio a funzionare in tal modo e sono cosiddetti scintillatori. Nel video vedrete dei uh, dei, dei piccoli parallelipipidi che sono dei materiali che assorbono la, le, la, la, la radiazione gamma e la trasformano in un, una radiazione visibile, quindi ha un'energia che il silicio riesce a raccogliere per proteggere, per far sì che il segnale non vada disperso sulle fronti laterali, questo cristallo, vedrete, viene, viene coperto con una pellicola riflettente, viene isolato otticamente. Altra cosa che vedrete è che poi questo cristallo, che deve andare ad appoggiarsi sul sensore, dovrà essere posizionato in modo che vi sia una, un tappetino assorbente le vibrazioni e che connetta otticamente cristallo scintillatore e sensore in maniera tale da non perdere luce e allo stesso tempo da far sì che non ci sia nessuna frizione meccanica tra le due parti perché questo potrebbe distruggere il sensore. Pensate per esempio al momento del lancio che è un momento molto, molto vigoroso eh, meccanicamente e quindi potrebbe in quel momento distruggersi tutto l'esperimento. Altra cosa che vedete nel filmato è la connessione del sensore con l'elettronica di lettura fatta attraverso film metalli, fili metallici molto sottili, una ventina di micron, una decina di volte più sottili di un capello, che viene fatto con una macchina speciale e connetterà l'elettronica di lettura e in questo caso l'elettronica di lettura è stata progettata dal Politecnico di Milano e dall'Università di Pavia. Questa esperienza di integrazione a livello di modulo è, ha un valore che va al di là dell'aspetto scientifico di cui è oggetto Ernest, perché praticamente accompagna la possibilità di essere in grado di dare ad un potenziale cliente finale, che può essere anche un'impresa, nel momento in cui facciamo te, eh, trasferimento tecnologico questo è quello che un'impresa, un nostro cliente potrebbe aver, potrebbe aver bisogno, è quello di, punto di trasformare un pezzo di silicio che ha una sua potenzialità, ma che la può esprimere solamente quando una volta che è vestito in maniera completa è in modo tale che un utente finale lo possa usare direttamente senza dover gestire un pezzo di silizio, film, e fili di, di spessore di micron, quindi cose che non potrebbe assolutamente essere da di fare. E' quindi un anello che aiuta a trasferire il know-how sviluppato per la ricerca a livello tecnologico per farlo arrivare sul mercato a favore di quello che è di fatto una richiesta sociale perché possiamo dire che tutte le innovazioni tecnologiche che erano sul mercato hanno esattamente seguito questa, questa traiettoria e quindi qualcuno ci deve essere occupato di rendere fruibile ai molti il risultato della ricerca. L'astrofisica multimessaggera, almeno per quello che riguarda la luce, i raggi X e le onde gravitazionali ha una data di nascita precisa, che è il 17 agosto del 2017. In quel giorno eh, due stelle di neutroni sono andate a scontrarsi una contro l'altra e hanno prodotto un, un segnale in onde gravitazionali rivelato da LIGO e da Virgo in Italia a Pisa. Quasi simultaneamente un gamma ray burst corto è stato, è stato osservato dai satelliti della NASA Fermi e dell'ESA Integral. Gamma ray burst corto arrivato a circa 1,7 secondi dopo il segnale di onde gravitazionali. Questo ha sostanzialmente confermato quella che prima era solamente un'ipotesi che era stata fatta dai, dai fisici e dagli astrofisici, e cioè che nella coalescenza di due stelle di neutroni si dovesse generare un gamma ray burst. Questa ipotesi è diventata una certezza dopo questa osservazione, questa è la potenza dell'astrofisica multimessaggera, trasformare quelle che prima potevano essere teorie, ipotesi in certezze. Con Hermes abbiamo l'ambizione di cominciare a rendere questo tipo di osservazioni non più episodiche ma sistematiche, costruendo eh, quello che è un vero e proprio All Sky Monitor per eh, flash di raggi gamma, nello spazio in questa decade. Perché è importante farlo oggi? È importante farlo oggi perché eh, fra qualche mese, alla fine di quest'anno, alla fine del 2022, i, eh, gli interferometri gravitazionali LIGO e VIRGO ricominceranno a prendere dati in una versione potenziata. Quindi potranno osservare più eventi simili a quello del 17 agosto 2017 Um, e quindi, poter, e quindi diciamo, ampliare lo, lo spazio di scoperta di que, in, questo, in questo particolare eh, settore. Quello che è importante è quindi avere un monitor di raggi X che riesca a coprire tutto il cielo eh, per individuare i gamma ray bassi associati a, ai nuovi eventi gravitazionali che saranno individuati da LIGO e Virgo nei prossimi anni. Questi eventi non saranno tanti, e di conseguenza perderne anche uno significherebbe una grande perdita per la scienza e questo è il motivo fondamentale per cui dobbiamo avere a disposizione un monitor in raggi X di tutto il cielo e oggi semplicemente non lo abbiamo, abbiamo diversi satelliti artificiali che stanno osservando in raggi X eh, Swift, Integral, Fermi, ma eh, nessuno con la capacità di coprire tutto il cielo e questo è quello che vogliamo fare con una costellazione di nanosatelliti quindi con molti piccoli oggetti invece di investire tutti i soldi in un solo eh, barile abbiamo pensato di eh, risolvere il problema con una cosiddetta architettura distribuita quindi tanti satelliti che possano riuscire a eh, coprire veramente tutto il cielo in ogni momento e questo è secondo me il vero breakthrough che ci aspetta nei prossimi anni.